Arriviamo a un'altra grande leggenda metropolitana, forse la principale, e, eh, e ci arriviamo con un, anche qua con una domanda che ho lasciato volutamente cioè, in sospeso, cioè, non c'è la risposta, no? è bianca la slide, perché voglio lasciarvi un attimo di suspense e vedere cosa mi dite. Ovvero, come si acquisisce il diritto d'autore sulle proprie creazioni? Quindi qua siamo squisitamente nell'ottica del... Ehm, del titolare di diritti, di colui che crea opere e vuole sapere come tutelarle. Noi abbiamo detto che siamo ancora nel riquadro arancione del nostro schema diviso, diviso in due. E allora chi crea opere, fra cui immagino anche molti di voi, ehm, in virtù di quello che abbiamo detto, no? del fatto che il docente non è più un semplice ripetitore, di, di, di, di spiegatore di, di, di, di concetti, ma è anche un creatore di opere, come fa appunto questo docente questo pure fotografo oppure musicista colui che crea un brano musicale o una fotografia a diventare titolare dei suoi diritti cioè come acquisisce i diritti d'autore attenzione che la, la domanda è molto precisa ho messo volutamente in rosso acquisire cioè come acquisisce il diritto d'autore provate a pensarci 10 secondi datemi, non c'è bisogno che me la date perché se no adesso in chat arrivano 6.000 risposte diverse provate a darvela però provo ad anticiparle io le risposte. Allora probabilmente qualcuno ha pensato finché non eh, deposito la mia opera da qualche parte, non lo so, finché non, non deposito il mio brano musicale alla SIAE, risposta che è abbastanza comune da parte dei musicisti, oppure finché non eh, deposito a qualche ufficio particolare eh, il mio libro, il mio romanzo, eh, non ho il diritto d'autore. Altri dicono finché non ho fatto un contratto di edizione, un contratto discografico, non ho il diritto d'autore. Eh, in realtà sono tutte risposte che eh, confermano la leggenda metropolitana, perché la risposta esatta è in realtà questa. cioè, La risposta è non devo fare nulla, cioè, l'acquisizione del diritto è sostanzialmente automatica, è un diritto che nasce così, ex legge per, per natura, eh, perché l'ordinamento giuridico prevede che è così, cioè l'ordinamento giuridico prevede che con la creazione dell'opera, nel momento in cui si verifica quel, quello che abbiamo chiamato carattere creativo, cioè c'è davvero un'attività creativa, non è la semplice riproduzione di qualcosa che è già stato fatto prima da qualcun altro, ma c'è del mio in quell'opera, allora automaticamente la legge garantisce al suo autore dei diritti che vengono chiamati poi genericamente, sinteticamente diritti d'autore, ma poi vedremo che questi diritti d'autore sono tanti e, eh, e hanno tutta una classificazione abbastanza complessa. Ehm, l'articolo 6 dice esattamente quello, cioè l'articolo 6 era sempre dalla solita legge, il titolo originario dell'acquisto del diritto d'autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale è particolare espressione del lavoro intellettuale. Anche senza quest'ultima precisazione, quale è particolare espressione del lavoro intellettuale, il concetto era... Era, arrivava lo stesso, cioè è la semplice creazione dell'opera che costituisce il diritto, punto. Se vi siete dati quella risposta che dicevo prima, cioè se avete pensato, ah ma finché non vado a depositare l'opera, finché non ho una prova, finché non, non ho registrato il mio, il mio testo da qualche parte, non è che avete sbagliato, avete semplicemente risposto ad un'altra domanda, cioè avete risposto a questa domanda, cioè a come si dimostra la paternità delle opere. Che sembra la stessa cosa, ma è molto diversa. Cioè, per noi giuristi insomma, sono due piani abbastanza. Cioè, separati abbastanza chiaramente. Cioè, uno è il piano cosiddetto sostanziale dell'acquisizione del diritto, l'altro è il piano probatorio, cioè degli strumenti relativi alla dimostrazione, alla prova di questa mia titolarità di diritto. E non è appunto una, una questione di pura lana caprina da giurista, ma è diciamo, determinante perché la legge prevede che tu il diritto ce l'hai comunque, al di là del fatto che ci sia un deposito in CIA, ci sia una, che ne so, la, la, la, la, la cera lacca del notaio, ci sia il Papa che, <ride> che protocolla il documento presso la Santa Sede, non è quello. Cioè, il diritto nasce nel momento in cui crei l'opera. È chiaro che in virtù di una... Cioè, nella, nella, eh, nella paura, nel, nel timore di una contestazione di questa, di questa titolarità nel, nella paura che qualcuno spacci per proprio una cosa che invece ho fatto io detto volgarmente allora sì può essere utile avere una prova di paternità ma è appunto una, come dire, una, una garanzia in più una, una, un, un, un pararsi le spalle Ok? Ma nulla toglie la titolarità del diritto che è comunque determinata dalla creazione dell'opera. E infatti, come vedete, in questa slide non ho proiettato una norma. Cioè, ho messo un'icona anche bruttina di un calendario. Perché? Perché nella legge sul diritto d'autore non c'è una regola, una norma giuridica che dice chiaramente cosa devo fare o cosa non devo fare per avere questa prova di paternità. Si lascia, come dire, implicito alla logica questa, questa, questa risposta, cioè il fatto che un autore abbia una prova di anteriorità è ritenuto sufficiente, cioè se, se due autori stanno litigando sulla titolarità del diritto di un brano musicale o di una fotografia, chiaramente quello che riesce a portare una prova di anteriorità temporale più forte vince, cioè chi riesce a dimostrare di essere in possesso di questa fotografia in una data precedente a quella di tutti gli altri, sostanzialmente è il titolare dei diritti, o quantomeno per, per la legge è ritenuta prova sufficiente per stabilire che lui sia il titolare dei diritti. Ma come vedete è solo un'eventualità, cioè è solo una cosa che avviene nel caso, cui, eh, nel caso in cui ci sia una contestazione, ci sia una lite, una lite giudiziaria. In molti casi non avviene, cioè non c'è nemmeno la, la necessità. No, in molti casi, cioè allora, io, io ho un blog e... e e ho un canale YouTube, no? come vi ho raccontato, e faccio dei post con una certa frequenza, cioè, facciamo una volta a settimana, mediamente, non è che tutte le settimane vado da, da, da, da, dall'ufficio protocollo da, della Santa Sede a farmi dare un, un, un, un timbro in ceralacca che mi stabilisce la data, lascio che le cose che in un certo senso, eh, vadano per conto loro, il fatto che ci sia una data sul server e eh, che io riesca a dimostrare eh, che, che quella cosa l'ho fatta io mi è sufficiente, nei, nei casi un po' più delicati, cioè quando pubblico un libro, pubblico un'opera un, un che coinvolge appunto una casa editrice o qualcun altro, insomma devo usare delle cautele maggiori, allora mi faccio una prova di data certa che mi precostituisco diciamo in casa, nel senso che con i mezzi che abbiamo oggi attraverso il digitale è possibile ad esempio eh, marcare dare una marcatura temporale a un file cioè mettere dei metadati sostanzialmente all'interno del file che stabiliscono in modo chiaro che quel file esisteva ad una data precisa pensate alla cosiddetta PEC no? voi tutti siete dei, dei dipendenti pubblici quindi insomma che cosa, che cosa sia una PEC cosa sia lo speed, tutte queste cose teoricamente dovreste già saperlo e sono tutte forme, cioè la PEC altro non è che una email che dà una maggiore garanzia sulla eh, spedizione e ricezione del contenuto, del, del, del, del, del messaggio, no? è come la famosa raccomandata con ricevuta di ritorno, no? solo che è in forma di email, quindi è, è digitale, però ecco l'email, la PEC è una forma di datazione certa, potremmo dire, perché uno si auto spedisce una PEC e si, è, e si conserva la PEC nell'evenienza che qualcuno poi voglia contestare questa, questa, questa sua paternità dell'opera. Oppure casi in cui la datazione certa è anche lì implicita nel, nel, nel corso delle cose, cioè pensate a una tesi di laurea, una tesi di laurea prima che venga discussa, quindi prima che venga davvero resa nota, è stata già protocollata dall'università. Quando, quando mi sono laureato io funzionava che dovevi, entro 15 giorni dalla data della, eh, della, della, della tua discussione, depositare la coppia, quella diciamo rilegata male, quella da spendere poco, dovevi depositarne una alla segreteria studenti, che era quella che faceva poi testo nell'eventualità di ricorsi, di, di, di contestazioni e via dicendo. No? E Quella, caspita, era una data certa, no? perché nel momento in cui io mi sono recato presso la segreteria studenti ho ricevuto dal funzionario della segreteria studenti un timbro sul mio libretto, quindi io sul mio libretto universitario avevo. Una, una sigla e un timbro con la data con scritto Simone Riprandi ha depositato la sua tesi di laurea dal titolo XY il giorno 5 dicembre del, del 2003 non lo so. okay. e quella caspita non è una data certa, è una data certa sì perché cioè, è, è, stata, è stata posta da un funzionario pubblico che in, quel, in quella sua mansione stava certificando la, la, la protocollazione di un documento che va a finire in un archivio pubblico quindi come vedete sono tanti i casi in cui in realtà la data certa ce l'abbiamo già senza che, che noi abbiamo fatto nulla di particolare per averla, ok? No, Sto, sto adesso con tanti esempi, poi se, se, volete, se volete discuterne, però ce ne sono tanti, ma questi sono, sono i più classici. Una Ad esempio, vabbè, sono discusso con i miei studenti questa settimana che abbiamo fatto un lavoro di gruppo, una sentenza al Tribunale di Roma... Qualche anno fa ha stabilito che anche la data di Facebook, no? la data che si riesce a ricavare da un post di Facebook, salvo che qualcuno riesca a dimostrare che quella data è stata manomessa, ma è difficile perché Facebook non consente di modificare la data dei post. Eh, beh, allora, sulle pagine Facebook è possibile, sui, sui, sui profili privati no. Eh, però ecco, cioè in quel caso era stato riconosciuto che la data di, della foto che era stata diffusa sui social eh, era, era, non era stata manomessa e quindi quella faceva fede ed era sufficiente per, per costituire prova di anteriorità quindi a seconda dei casi si valuta di volta in volta la, la, la situazione quindi è più un gioco di forze di prove cioè c'è una prova più forte che può essere appunto la data attribuita da un pubblico ufficiale, da un notaio, da un funzionario e poi via via si scende fino a arrivare anche alla prova testimoniale in alcuni casi, a volte quando non si ha nessun tipo di forma documentale, i giudici accettano che si chiamino dei testimoni a confermare che quell'opera l'ha scritta tizio il giorno X. ok, Casi estremi nel nostro, nel nostro processo perché non succede così, così di frequente, il nostro è un processo molto più legato ai, ai, alle prove documentali, però per dirvi che appunto questo problema va visto in un'ottica molto diversa rispetto a quella che normalmente si pensa, cioè non è... La, non, è queste, non è una di queste formalità a far nascere il diritto, perché il diritto è già nato nel momento in cui è stata creata l'opera, queste sono delle formalità in più che mi danno una garanzia sulla difendibilità dei miei diritti in un eventuale, eventuale, sottolineo, lite di sulla paternità dell'opera. Okay? Questo è un concetto fondamentale.